Dunque, siamo qui in diretta dalla chef Silvia Liprandi, sto inquadrando alcune delle ricette, adesso le inquadreremo tutte. Ciao Silvia. Ciao. Cioè ci stai rappresentando una cena sequenziale, quindi immancabilmente cominciamo dal melone arancione. Melone. Melone arancione super top. Dopodiché si passa all'insalatona fatta con le carote fruttariane, la verza fruttariana, che vuoi spiegare cosa sono? Questa, più che una verza, è una specie di cavolo rapa fruttariano, o sedano rapa fruttariano. Mm, che deriva da? Dal ciaiote. Mentre le carote fruttariane? E la zucca, questa è la zucca butternut, grattugiata a julienne. Pomodori, sotto ci sono nascosti, ci sono gli spaghettini Dice di cetriolo olandese, l olive. Le olive, olive denocciolate, l avocado l avocado lo addirittura quelle crudisse della pisciotta, no? Mm -hmm, giusto? Sì. L Avocado, oh, mi è scappato sulle friselle, però queste vanno dopo nella sequenza. Eh? Queste non le sa fare nessuno, le friselle. Eh? Oh, mi è scappato qua sui, come li chiami? Tu li chiami cracker, però in realtà vengono chiamati in altri nomi. L'insalata russa, facciamo ben luce, sull'insalata capricciosa. Sulle friselle poi abbiamo il condimento delle friselle, quindi hai usato il famoso mh, frutto del cappero, no? Come si chiama? Sì. I cucunci, questa è la granella di cucunci. Il condimento per, um, da mettere sopra le friselle deve essere sugoso, in modo che si impregnano e si ammorbidiscono un pochettino perché sono molto dure e croccanti le friselle. Che incredibilmente sono uguali alle altre? Sì, sono molto simili. Questa è una delle tue migliori ricette insieme al pane carasau, no? Sì, in realtà è molto semplice da fare, eh? è molto... poi, poi faremo dei sì. video dove lo spiegherai. E niente, questo qui sono semplicemente dei pomodorini tagliuzzati con un po' di olio e la granella di cucci. Olio denocciolato. Olio denocciolato. Eh, ma cosa vedo là? Quella sembra una sfoglia di lasagna. Ma è lasagna fruttariana? Quella è la lasagna, sì. La lasagna di platano, la lasagna fruttariana che ho usato per fare... E questo è il sugo. Ah, quindi ci stiamo andando verso... Aspetta, facciamo vedere anche... Cioè, hai frullato per fare le varie salse, no? Con l'avocado, la, l'ingrediente principale. Sì. Poi usi anche, da per stare. dare il tocco... Ehm, la maracuja. Che ricorda la maracuja, che ricorda un po' la... L'agrodolce, dolce. C'è la, la, la sì. granella di cucunci. Granella di cucunci. Ok. Stavamo dicendo delle famose lasagne. Sì. Aspetta, fa, fa, inquadriamo bene. Aspetta, chiudi, chiudi. No, beh, no, va bene Così. <ride> Qui abbiamo sotto allora, e sopra. Sotto abbiamo il pane carasau. Cioè pazzesco, il pane carasau. I grissini. Il pane carasau. E le friselle, e no? Grissini e le friselle. Pazzesco. Okay. Fatte tutto con il platano. Questo con il platano Platano fresco. fresco. Sì. Famoso platano verde. E qua cosa abbiamo? Addirittura due tipi di lasagna. Sì. Allora abbiamo la lasagna... Fatta con le sfoglie di platano, con le sfoglie di platano. Ok, ok. E Magari forse facciamole vedere bene alla luce: tutte e due. Allora, questa qui è la lasagna con la sfoglia di platano. Facciamo, dato che è di vetro, possiamo farla vedere anche. E negli strati c'è okay. il ragù fruttariano e la besciamella. Che qui, vabbè, adesso la si besciamella La besciamella fruttariana. Certo, certo, questa si è asciugata quindi e tu invece in quella di zucchine. Hai usato questi le zucchine per fare semplicemente senza platano, questa, no? Sì, esatto. Gli strati sono fatti con le zucchine grigliate, le fettine di zucchine grigliate, e poi c'è un ragù fruttariano, sempre mai diverso da quello. È un'altra versione di ragù, e basta, semplicemente ah, è una versione alternato, sì. è pues ricordiamo versione. che tu fai anche i cooking show. Ogni, ogni una volta al mese, ogni due mesi. Queste sono le fragole di Giuseppe Lentini. Senti, facciamo vedere allora in chiusura la pizzaiola di Jackfruit. Ho detto allora questo qui, sì, è il Jackfruit acerbo. Questa è eh, un avio di mezzo, nel senso che questa forma eh, la prende il Jackfruit quando è un avio di mezzo tra l'acerbo e il maturo. Ci sono praticamente i semi che iniziano a, a diventare più grossi. Uh, questa qui è la parte che li insomma che li circonda qui mm -hmm. vengono sgusciati e si usa il jackfruit in questa le mele per il melanismo diurno firmato. per l'MMA e poi, poi c'è la caponata ehm, di melanzane. la vera caponata di melanzane solo che la luce Italiano. è brutta eh sì, spostala un meno. attimo mettiamoci qua si ok si sì, si sì, sì, no va bene va bene, bene inquadrata inquadriamola così tac Rifacciamo vedere le friselle, pazzesco. I cracker. Una sfoglia. Insalata russa, capricciosa. Le famose insalatone, quelle che devono mangiare tutti. L'avocado ass. E rifacciamo una panoramica qua. La pizzaiola. Il ragù. Caponatona. Pane carasau. Grissini, friselle versione lasagne col platano e lasagne senza platano va bene Silvia ci vedremo prossimamente per i tuoi cooking show sì. e chi vuole sei a Milano e sappiamo che fai anche a domicilio delle, dei cooking show a domicilio ti hanno già chiamato ok grazie chiudiamo su cosa? su, su le, friselle, le friselle. Dai le friselle fruttariane fatte di platano, quindi senza glutine. Ciao Elena Bresolini che ci sta guardando. Ciao!